Amici di YouTube, un video rapidissimo per un secondo annuncio dopo quello dei live del lunedì sera per informarvi che a partire dal lunedì 13 aprile 2020, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14, pubblicheremo qui sul canale YouTube Fabio Ambrosi un mini video tutorial un tutorialino rapido di 3 minuti in cui affronteremo di giorno in giorno eh, varie tecniche vari argomenti che riguardano i quattro software principali che trattiamo in questo canale YouTube, vale a dire Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro e ovviamente Adobe Audition. Ogni giorno una pillola, solo 3 minuti perché vogliamo fare dei mini tutorial rapidissimi per permettere a tutti di capire qualche cosina, di eh, esplorare qualche tecnica in soli 3 minuti, eh, pubblicati dal lunedì al venerdì qui su questo canale YouTube a partire dalle ore 14. Eh, se avete voglia potete inviare una mail all'indirizzo internet tutorial eh, per inviare richieste particolari di tutorial che però mi raccomando devono essere argomenti semplici che si possano spiegare in soli 3 minuti. Ricapitolando, a partire da lunedì 13 aprile 2020, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14, qui su questo canale YouTube pubblicheremo mini video tutorial di 3 minuti, quindi vi aspettiamo www.fabioambrosi.it per maggiori informazioni, iscrivetevi ovviamente a questo canale YouTube e accendete gli alert per avere sempre un'informazione rapida quando viene pubblicato un nuovo video tutorial e se vi fa piacere per aggiornamenti in tempo reale ci vediamo su Facebook, la pagina da cliccare come sempre, ormai lo sapete bene, è sempre quella, Fabio Ambrosi, cercatemi e ci vediamo online. Vi aspetto, eh, mi raccomando.